Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video non so quando lo vedrete perché in realtà sto aspettando delle cosine per un haul non è il primo haul del canale quindi facciamo che se arriveranno prima le cosine dell'haul vedrete prima il video haul che vi verrà aggiunto nelle schede in questo momento ma siccome mi sono accorto di non avere alcun video per venerdì e non volevo fare il solito video Quest'oggi, questa sera, anzi per me, non so quando voi lo vedrete, vi faccio comunque un tag, però un tag molto mh, particolare, molto speciale, di cui in questo momento non mi ricordo il nome, ma comunque vedrete eh, il titolo. Sono stato taggato da Michele e Fabio, gli gnocconi di YouTube, li chiamo io, non perché siano, <ride> siano fortunatamente gli unici quei ragazzi al mondo, se no purtroppo io sarei singola vita, perché, comunque sono due bellissimi ragazzi eh, vi lascio passare penso qualcosa del canale adesso e ve lo lascio nelle info mm. prima di iniziare però vorrei dire che c'è un altro motivo per cui dovreste guardare le info ho aperto un nuovo canale o meglio un secondo canale non lascerò questo qui anche perché il tema è completamente diverso il canale si chiama Il Maestrino e vuole seguire un po' le orme dell'occhio critico di YouTube e dell'osservatore prima che iniziasse a fare video discutibili. Diciamo che lo scopo è quello di analizzare altri canali, però non tanto come faceva YouTube a cagare quando ha aperto ma, uh, se possibile, se ve ne sono, anche evidenziando eventuali aspetti positivi. Per avere un'idea, vi consiglio l'occhio critico di YouTube. Penso che ci saranno molti, molti screen in questo video. Comunque, vi lascio anche il link del mio secondo canale in descrizione. Se vi va, andate a dare un'occhiata e magari iscrivetevi. Mi è piaciuto molto questo video tag. A tal punto da volerlo anticipare sulla programmazione, perché eh, non è il solito video tag a domande, ma eh, addirittura vi metterò un titolo sì veritiero ma che non vi farà capire che è un video tag. Ma ci chiede semplicemente di parlare event di eventuali youtubers ai quali ci ispiriamo o che comunque seguiamo volentieri. Allora, io non credo di avere uno youtuber al quale mi ispiro o una youtuber al quale mi ispiro semmai mi posso ispirare per i tipi di, per i tipi di video cioè posso stare attento a quelle che sono un po' le tendenze e specifichiamo se è qualcosa che mi piace posso pensare di riprodurlo però deve piacermi non solo il tipo che oddio oddio non lo so um, fanno una cosa tutti devo farla anch'io quindi non c'è ispirazione mi piacerebbe invece di parlare sì, certo, di parlare. Mi piacerebbe invece parlare di un po' di youtuber che seguo e spero che siccome siete più o meno tutti grandi vaccinati abbiate la maturità di non offendervi perché io ho qualcosa come 800 iscrizioni. Bene? Ok. Allora, tralasciando Michele e Fabio che ho già nominato perché mi hanno taggato. Già questo è un canale che vi consiglio. Vi consiglio di stare attenti ai nomi. Perché, ovviamente, non linkerò tutti in info box, Oppure, finirò domani mattina di copiarli. Perché sono dei canali che consiglio a voi tutti. Il mio primo consiglio è: è anche il secondo canale che ho scoperto da quando sono diventato creatore di contenuti. Ed è dice Amore. Se volete un canale tranquillo, normale, familiare. E, e, e nello stesso tempo curato dovete andare da Gerubia dice amore che io ho conosciuto anche di persona e se ci riesco vi lascio anche il vlog allora poi l'altro canale che vi consiglio e di cui ho già parlato in altri video ma non tanto spesso quindi lo rinnovo un canale che mi piace tantissimo è hashtag Laro mi raccomando con l'hashtag da non confondere con la RO senza hashtag è un altro canale che mette un video ogni 6 mesi e oramai gli faccio fatica a seguire ma comunque non è una critica, è soltanto una questione di, di costanza. Quindi vi consiglio hashtag la RO perché hashtag la RO eh, porta tanti tanti vlog, però cioè. Non è quel tipo di vlogger che, oddio, oggi è venerdì, devo fare il vlog, devo fare assolutamente qualcosa. Eh, se non ho niente da portare, non lo porta come penso tutti dovrebbero fare. Poi ogni tanto fa qualche, fa qualche mi preparo con voi, eh, qualche haul, sicuramente più haul di quelli che farò io perché sono un paraccio. Eh, ok. Insomma il canale più o meno su questo, su questo genere. Poi ovviamente ci sono tutti i canali di cucina che io seguo. C'è ricette risate in buon minuti, c'è cipomania, c'è cucina tipica. Vi sto dicendo velocemente quindi seguite il video per favore. E... Dunque, c'è una luna per cucinare che mi ha chiesto il video per tirare di scherma. Devo provare a chiedere al maestro se ha uh, vo voglia e di, e di chiedere a un papà appassionato di fotografia se ha voglia di farmi anche il video qualora il video dovesse essere già uscito te lo metto però non penso perché è un periodo molto incasinato per me quindi una luna per cucinare scritto però una luna per tutto tutto attaccato e staccato a cucinare uh, poi chi c'è ogni tanto seguo anche se chiedi il gusto anche se faccio fatica Lucia mia perché mi porti un video al giorno <ride> io ti perdo dei feeds se no non riesco ah, non sempre riesco a seguirti e spero che tu non te la prenda eh, poi cosa seguo vi vediamo per chi ama il gameplay vi consiglio il canale del mio grande amico semplicemente Andrea eh, che saluto è facilissimo da trovare l'importante è che scrivete semplicemente Andrea con le due iniziali maiuscole poi c'è Francesco Perrini Francesco Perrini è un altro vlogger che ha il canale curato in realtà insieme a al marito Rosario che saluto e spero che ci vedremo presto perlomeno questo lo sto dicendo il 12 di ottobre e poi vediamo Sontina F l'ho detta no? mi pare di no non ve la potete perdere. Mi ricordo chi è che una volta l'ha definita la nonna rock perché è davvero una nonna rock non, non vi aspettate uh, come dire <ride> una persona all'antica, né nel vestire ma nemmeno di mente, cioè, io avrei pagato per una no anzi per due nonne così visto che più o meno tutti abbiamo due nonni di solito, invece purtroppo è andata un po' diversamente ma vabbè um, Dunque, vediamo. Di che altro vi posso parlare? Vorrei dirvene almeno, almeno un altro paio. Ah, di canale di ricette mi è venuto anche in mente Gioia Non Mi è venuto in mente prima. Poi vi consiglio il canale di altro quando per quelli che sono appassionati di fumetti, Marvel e compagnia cantante. Io non mi ricorderò mai persone che hanno venuto a taggarle Per chi è interessato ai viaggi per esempio mi vi, vi viene da consigliarvi brother and sister travel perché Robertino è sempre in viaggio io non ho idea di come ti invidio non lo so come tu faccia probabilmente perché sei un recensore non lo so non ho ben capito non ho mai ben capito quello che facessi Vorrei essere sempre in viaggio come te, però, <ride> purtroppo bisogna fare i conti con una serie di, di impedimenti, insomma, diciamo così. Due altri canali che vi consiglio per gli amanti della cartofazia sono Crocchetta, con 3 A, e un po' questo e quello. Crocchetta, con 3 tre... A, ah, è una ragazza di 29 anni, se non ero, che è di una simpatia vulcanica, poi mi sembra che è della zona di Verona, quindi immaginatevi che accento spassosissimo che deve avere, io ovviamente già lo conosco, e so che lei piace queste cose squishy, cose del genere, mi sembra faccia faccio tipo dei pacchettini co aver fatti fatti da lei, insomma andatevi a vedere il canale, e capire Un po' questo è quello, il canale di Vincenza, eh, diciamo che ha eh, un po' di cose in comune con tutti i tipo decorano l'agenda, cose di questo genere, e, ehm, e in più molto spesso fa molte creazioni fatte a mano, cose così. Niente ragazzi, io per me sono già 11 minuti che parlo, spero davvero, davvero, davvero di non aver offeso nessuno, nessuno, nessuno, però non potevo fare un video con 800 canali. Diciamo che questo tag può essere considerato come una sorta di... virgolettiamo sponsor più o meno, lì circa più o meno quasi. Oh, vi saluto. Uh, spero che questo video vi sia piaciuto, ringrazio tanto Michele e Fabio per avermi taggato, Mua! ma sono ancora più contento quando mi vedete a trovare. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!